ZOMBIE APOCALYPSE buongiorno ragazze ciao a tutte e a tutti nuovo video um, che dire um, lavo piatti con voi e um, cerco di spriarmi un po' le pulizie di casa oltre a pulire la mia camera cioè a far il letto tutto quanto l'ho anche rispolverata perché ce n'era bisogno non ho registrato la parte dove, dove, la parte dove registravo dove volevo registrare il, insomma, lo spolvero della mia camera perché non mi, non mi andava. Raga, l'ho già fatto altre volte. Oggi ho voluto farvi vedere come lavo i piatti. E vabbè, e quindi tutto sommato ho cercato di dare una bella messa a posto ai eh, miei i, anzi, i nostri piatti della sera e della colazione. E poi, ovviamente, ehm, come dire ho cercato anche di sistemare un po' l'angolo cottura cioè il cucinino l'angolo cottura dove ci sono i fuochi e e basta poi che dire adesso sto lavando i, i bicchieri le posate e... ah vi ho fatto vedere anche che c'è un dexal lavapiatti al limone che è aggressivo però lava bene i piatti quindi top ok ed è molto buono mi piace ovviamente uso una sfugna abrasiva per eh, abrasiva per eh, lo sporco più grosso più eccessivo piuttosto lo, lo, lo sporco più più tenace ok e niente vi auguro una buona visione e vi lascio al video Nel frattempo sto anche cercando di pulire anche il tavolo e vi porto in camera mia a, a farvi vedere un po' come è venuta bella pulita la mia camera, ok? Il resto non ve lo faccio vedere perché l'avrete già visto migliaia di volte. E nulla ragazzi, vi auguro nuovamente, nuovamente buona domenica e a presto, ciao, un bacio. Allora, rieccoci ragazze, dunque, sono riuscita a finalmente a lavare i piattini, e tutte le stoviglie e anche non solo, tutte le pentole e via discorrendo. e niente ragazze, mi sto scivolando adesso le mani, tra un po' me le vado a lavare perché altrimenti questo dettagente, detersivo della Texal eh, mi fa irritarciare le mani, mai non sia mai perché eh, questo detersivo ho notato è, è un po' aggressivo anche quelli uh, uh, ipoallergenici per, per le mani delicate no ragazze lavatevi sempre le mani non c'è bisogno che ve lo dico io non c'è bisogno che ve lo dico io però sciacquatevi le mani con il sapone neutro uh, per le mani delicato perché veramente questo texale è aggressivo come ne può più per carità ve lo faccio rivedere aspettate un secondo eh. allora, questo è Dexal, vedete, per lavare i piatti. Lo uso anche per smacchiare altre robe, per, tipo questo strofinaccio, però va bene anche per i piatti. Anzi, è per i piatti, però lo utilizzo anche per altre cose. Anzi, qui mi hanno dire, io mi utilizzo per altre cose. Per... No, per i pennelli no. Per distrofinarci che c'è un camera per lavare i pennelli. Per lasciare i pennelli o per... Le, mm, come dire eh, sì, si registro finanziamenti che utilizzo per sciogliere i pennelli e vabbè niente che sarebbero poi degli asciug asciugamano da bidet sarebbe niente ragazzi a parte le cose che vi sto dicendo, fesserie però vabbè vi faccio vedere che adesso, eh, ah non so se l'avete visto sto um, ultimando mie, la mia situa Aspettate che sto ancora registrando, Sì, ok questa è la mia situa e ho dato un po' a posto qua Allora, questo adesso lo metto qua sul Questo è del pane, come potete vedere è del pane Questa stavo c'è cioè mezzo bruciacchiata, non so se si nota E vabbè, niente Qua c'è dell'acqua Ah, mi ho preso la friggitrice d'aria perché ho notato che è stra buona però certe cose non mi fanno impazzire, ma me le faccio passare perché già sono buone, non si butta via nulla. Qua ho lavato i piattini, qua ho lavato la, un'altra pentola per mangiare cose che mi piacciono tanto a me, tipo la bistecca o altre cose varie. Questo è un buccio antico come il mondo, vabbè, che mi piace tanto. E Ah, quella cosa lì vedete perché ogni tanto mi faccio delle spremute d'arancia che le metto qui quando sono a computer e le utilizzo per, per rinfrescarmi un po' per non stare a crepare di caldo d'estate invece questa è una salsa di soia, questa qui salsa di soia chinesco, con si vuol non lo so, vedete? Ferment, allora, fermentazione tradizionale naturale eh? io non me lo intendo in queste cose, però pare che sia buona L'assaggiata assaggiata ed è squisita ma non mi fa impazzire anche se ho detto che è squisita questo è un portapane questa è tutta la mia cucina vedete? pochettura ho detto che bella la pambola che è in cucina questa è una mh, per metterci dentro le bustine un portabuste se andiamo alla spesa o che ne so per mettere dentro come si può dire la, il secchio della mondezza la mettiamo da lì vedete da qua eh, e lo usiamo anche per il, il, il come dire le erano veramente vabbè come come sacchi per la immondezza non mi mettermi scusatemi quando faccio video su youtube o oh, mi impappino o oh, non riesco a parlare bene vabbè lasciamo perdere che è meglio e niente ragazze Ah, Elisa sì, Versicchi ha appena caricato un video, che bello, poi me lo vado a vedere. Vedete che non riesco più a parlare, vabbè, niente. E adesso andiamo in camera mia, non faccio vedere il disordine, diciamo faccio un attimo. E niente, eccomi qua, dunque. Qui ho fatto il letto, qui, ehm. ah, eh, lì vedrete sicuramente che c'è. Un, aspettate un secondo, ok, allora, lì c'è una maglia perché dal pigiama mi ho tolto un caldo fotonico, ecco qua, si sì, mi sono messa, ho il pigiama ancora perché non ho voglia di vestirmi per il momento ancora, non se ne parla proprio, però entro mezzogiorno mi vesto anche la solo o giù o su, una parte di su, per fare video make up, se no vabbè questo non un pigiame nel caso meglio mi vesto che faccio prima e niente, allora questa è la mia finestra come potete ben vedere e questa appunto è la maglia che vi dicevo del mio pigiamino vedete e nulla, quello è il mio vecchio computer che lo uso poco e nulla perché è mezzo spangherato e niente, però funziona ancora per fare il video fatti bene non come questo telefono che veramente è pietoso il pietoso e niente lì ho tutti i miei cosmetici le mie cosine lì vi attacco quando il telefono quando sto facendo video di trucco quindi se riesco tra poco vediamo cosa riesco a fare vi metto un video di, di, di, di trucco vediamo non ne ho idea aspettate un secondo ok e luce fu non è la stessa cosa però se apro la finestra me ne entrano tutte le mosche non è a caso quindi ho acceso la luce cioè nulla ragazze allora eh, ci si vede al prossimo video e eh, spolliciate se mi fa piacere aver visto questo video e eh, eh noi ci si vede al prossimo video appunto non vi prometto nulla, perché non so se riesco a fare un video di trucco, però ci provo, dai. Un bacio e a presto. Ciao. Pollice in su, commento, iscrivetevi e attivate la campanella. E se no, me. pace. Ah, buona domenica innanzitutto. Buona domenica.